Ci sono video più sentiti di altri e questo è uno di quelli. Adesso ve ne parlo nello specifico, vi spiego perché ci tengo particolarmente a questo video e a questo prodotto qua, non tanto per noi ma per gli animali che andiamo a proteggere. Questa mattina verso le sei e mezza, sette e mezza, io ho sentito il cane a baiare, il cane è in casa con noi, ma avendo i gatti lei abbaia spesso, quindi non ci siamo preoccupati. Io ho l'apertura del pollaio, quella lì, automatica, impostata alle 6.30 quando ci sono i primi raggi di sole, insomma, li libero e si vede che la volpe ha atteso e è entrata quando loro si sono liberate, ha fatto una strage perché per esperienza diretta in questi anni ho perso molte, molte galline. Sicuramente per mia inesperienza, cosa che poi ho corretto negli anni, ma soprattutto perché ormai siamo invasi da animali che non si fermano davanti a nulla e fanno quello che devono fare, predano, quando però le prede sono i nostri animali e ci dà fastidio. Ve ne parlo meglio dopo la sigla. Lo scorso anno ho rifatto il recinto nuovo da capo, 6 metri per 3, ho acquistato la struttura, ho comprato la rete aggiuntiva, ma anche se sarebbe bastato quello, mi sono dotato di un recinto elettrico, di un filo elettrificato. Io vi dico la verità, da quel momento è passato circa un anno, io dormo sonni tranquilli. Non ho più alcun tipo di paura nel dover lasciare le mie quattro galline, tre galline, quelle che sono, alla merce di animali come il lupo, la faina, la volpe, la donnola, io ho avuto attacchi di ogni tipo negli anni scorsi ho perso tante galline da quando ho montato quel triplo giro di rete elettrificata io veramente ho svoltato ed è una cosa che raccomando un po a tutti e a prescindere da questo nello specifico se avete animali da cortile dotatevi di un filo elettrificato di una rete elettrificata perché può fare la differenza allora mi ha contattato la gemi elettronica è una grossa azienda italiana tutto ciò che vedete è made in italy e questo veramente voi lo sapete Cerco di dare più risalto possibile ai Made in Italy, ne abbiamo bisogno. Insomma mi hanno contattato per provare un loro elettrificatore e non potevo dir di no e alla fine ho scelto il più completo di tutti quello col pannello fotovoltaico e il più completo di tutti perché questo che è il B12-2 extra forte ha la doppia alimentazione a batteria batteria da auto non fornita ovviamente in dotazione ma si acquista con poche decine di euro o a 220 tramite il trasformatore che viene dato in dotazione la particolarità di questo elettrificatore ovviamente è quello di poterlo installare in qualunque parte della campagna del campo del podere anche lì dove non arriva la corrente a 220 quindi questo non lo possiamo utilizzare ma col pannello solare collegato a una batteria, batteria da auto, abbiamo l'indipendenza energetica e possiamo garantire sicurezza ai nostri animali sia da pascolo che da cortile, ma anche al nostro campo, io ad esempio ho un orto di 200 metri quadri circa, ora l'ho recintato con la rete in ferro ma in mancanza di quella avrei potuto benissimo fare tre giri di filo elettrico con un elettrificatore e avrei risolto il problema comunque cosa che farò nel frutteto no, non spenderò altri soldi per la rete eh, risolverò il problema alla radice con un elettrificatore come questo e con tre giri di filo elettrificato quindi vi dicevo anche se non abbiamo corrente nel campo con un pannello solare e con un setup del genere noi siamo completamente indipendenti e sicuri allora adesso ve lo presento nel dettaglio Taglio, ma prima vi dico mi sembra corretto dirvelo non sono pagato per fare questa recensione e il materiale verrà poi restituito a fine test come sempre se mi trovo bene se piace se ne ho bisogno chiederò di acquistarlo una delle mie richieste è stata quella di avere un codice sconto per voi se vi interessa poi vi lascio sotto il codice sconto vi lascio sotto nelle descrizioni il 10% di sconto che non è poco al giorno d'oggi comunque valutate poi voi insomma allora cominciamo dall'elettrificatore come vi dicevo questo qui è il top di gamma vi lascio in sovrappressione gli altri Tipi di elettrificatori che hanno in listino abbiamo giusto per prendere il catalogo: sia due venti normali con portate diverse 5 km 8 km, poi abbiamo quelli con le batterie ricaricabili e abbiamo questo col pannello solare batteria d'auto. Io pensavo che fosse la più interessante come soluzione quindi ho richiesto questa. Insomma, vi presento brevemente il prodotto. Dopodiché, cosa farò, staccherò il mio elettrificatore che è di un'altra azienda e monterò questo sullo stesso recinto che ho elettrificato il mio pollaio. Dopodiché, misureremo la tensione finisce lì insomma allora iniziamo dall'elettrificatore vi do qualche informazione tecnica questo può coprire una distanza di 5.000 metri 10.000 volt 6 joule 6 joule è già una potenza importante siamo in grado di fronteggiare i cinghiali I cinghiali non si fermano davanti a nulla quindi o si costruisce un qualcosa di serio e 6 joule sono più che sufficienti perché io ne ho molti meno e vi assicuro che non si sono avvicinati al mio recinto nonostante abbia trovato le loro orme anzi hanno scavato e mi hanno arato il terreno a due metri di distanza dal pollaio quindi loro al mio pollaio si sono avvicinati di sicuro ma poi si sono tenuti ben lontani quindi vi dicevo sei joule sono più che sufficienti per qualunque tipo di animale a maggior ragione dove ci sono istrici donno e quant'altro è uno scherzo ma se noi riusciamo a tenere lontani i cinghiali soprattutto nei campi coltivati abbiamo risolto tre quarti dei nostri problemi perché dove passano loro non cresce più l'erba nel vero senso della parola guardiamo da vicino le uscite della centralina qui abbiamo l'ingresso della batteria 12 volt tramite i due puntali e il connettore va da sé che se non usiamo la batteria entriamo direttamente con questo trasformatore che da 12 volt direttamente qui dentro in caso della batteria mettiamo qui il connettore e colleghiamo il più e il meno sulla batteria è elementare qui abbiamo il pannello solare che vi faccio vedere tra un attimo che è già assemblato già cablato non dobbiamo fare nulla tra l'altro ha una soluzione intelligente per quanto riguarda l'inclinazione regolabile dopo ve lo mostro led di accensione che lampeggio. Vi farò poi vedere come funziona messa a terra e filo recinto. Allora, il filo recinto è questo qui marrone e va collegato sul filo del recinto. Dopo, vi farò vedere anche questo, ovviamente. E questa è la messa a terra che si collega su un palo di ferro che si infila nel terreno. Anche questo ve lo farò vedere in un secondo momento. Il produttore raccomanda, per avere le massime prestazioni, soprattutto con recinti importanti di parecchi metri, di infilare nel terreno tre pali di ferro, ovviamente nel terreno distanziati fra di loro di tre metri e collegati in serie con questo cavetto qua in questo modo si ha la massima efficacia della messa a terra io personalmente nel mio pollaio ne ho messi due di paletti con il doppio filo che uscivano. La centralina è molto leggera, ovviamente è impermeabile, è di plastica, resiste alle intemperie, quindi può rimanere all'aria aperta. Personalmente vi consiglio, se riuscite a farci una copertura di legno, di plastica, quello che è, la preservate nel tempo. Eh. Il pannello solare è un 50W 2,76A, è già perfettamente cablato con la sua scatola di derivazione e qui abbiamo il connettore da collegare all'elettrificatore, come vi ho detto prima. Ecco la parte che mi è piaciuta molto. È questa si infila il supporto su un palo un palo quadrato insomma sarebbe meglio un palo quadrato ma se ne avete uno rotondo insomma basta infilarlo va bene lo stesso si ferma con una vite passante e permette di posizionarlo all'inclinazione voluta ecco qui e questo è importante dopodiché una volta che abbiamo trovato l'inclinazione corretta diamo un giro con questo dado blocchiamo il tutto e abbiamo risolto qualunque tipo di problema 50 watt sono più che sufficienti per caricare ampiamente una batteria il produttore consiglia una batteria di almeno 40 ampere ah tenete conto che quelle che costano meno sono da 44 ampere ora si trovano scontate anche a 40 euro quindi una spesa irrisoria il pannello solare è provvisto anche di un regolatore di carica quindi non ci dobbiamo preoccupare di nulla non dobbiamo aggiungere nient'altro e anche questo è una cosa che ho apprezzato parecchio quindi siamo pronti a montarlo e a vedere come funziona e vediamo come si monta e le mie impressioni d'uso allora sono nel mio pollaio qui ho la vecchia centralina qui ho i due pali io ne avevo messi due già per conto mio e mi ero trovato bene insomma mi sono sempre trovato bene la tensione misurata poi dopo lo faccio vedere anche con la nuova centralina la, misura, la tensione sui fili è sempre stata superiore alla portata del mio tester e avevo preso un tester leggermente inferiore ai 10.000 volt e quindi vedevo che andava a fondo scala e mi sono sempre regolato di conseguenza allora dal momento che quel paletto lì è collegato con un filo anche all'altro paletto ovviamente collegandone uno utilizzo entrambi i paletti abbiamo i connettori della batteria che vanno poi collegati collegati qui e qui abbiamo una batteria quella che utilizzo normalmente con l'impianto solare per l'umidificazione dei lombrichi a un paio di anni ogni tanto la stacco la carico col suo caricabatterie dedicato allora abbiamo i fili già premontati filo recinto messa a terra sono lunghi circa un metro quindi questo già vi deve far capire un po come montarlo io comincio a mettere la messa a terra per quanto riguarda invece il coccodrillo che va sul filo lo faccio passare al di là della rete e vi mostro come lo collego allora io non so se è stata voluta da Jamie o meno ma questa è una genialata incredibile avevo il problema che il filo era troppo corto Dal momento che avevo la rete da un centimetro che arriva fino qui e la centralina è lì non riuscivo a farlo passare guardate qui cosa ho scoperto e non è una genialata, bella, bella questa cosa, mi è piaciuta. Già stavo pensando alle prolunghe, ai fili, a fare un sacco di lavoro. Semplicemente si pinza il filo, non lo danneggia perché ha una pressione tale che non, non fa danni. insomma. E la presa è sicura perché ha i dentini. Quindi da quel punto di vista stiamo tranquilli. Ok, monto il palo prima di collegare la batteria e dopo accendiamo e vediamo la tensione sui fili. Li tocco perché ho staccato la corrente, se no a quest'ora ero a 50 cm più in là, per terra come mi è già successo. Allora, vediamo se più preparati conoscono o riconoscono questo bastone. Vi spiego perché. Questo è il manico di una vanga. Allora, ieri sono stato in ferramenta dove mi conosce, insomma, e sa un po' le pazzie a cui... Vado incontro e che gli chiedo e ho chiesto un palo di sezione da 35 per questo tubolare qui. Non c'era, non c'era quadrato. E allora niente, mi ha consigliato questo. Va quasi bene, guardate. È perfetto, non va quasi bene. È perfetto. Ora questo lo possiamo mettere come vogliamo. Io lo metterò in questa posizione qui. Allora consiglio quello di fare prima un foro perché se no non ce la fate. Per fare un lavoro fatto bene questa parte va tagliata, eh, non la lasciate così, più è soltanto per il montaggio, per fare il video, poi ovviamente dovrò smontare tutto. Ok, si regola l'angolazione voluta e poi si stringe con una chiave da 8. Oggi abbiamo il cielo completamente coperto, quindi non avremo una grossa produzione di energia. Allora, se riesco, vi mostro un attimino la produzione in questo istante. 14.6 passo i fili ah, ecco altra accortezza buona mi è piaciuta questa di jamie vedete se avete l'esigenza di dover staccare questo connettore ci sono due viti e sono contrassegnate più e meno ovviamente il più è il rosso e il meno è il blu quindi si può staccare e farlo passare nella rete da un centimetro ora siccome questo è di due metri non ho bisogno di fare questa operazione la faccio passare sopra e la collego sotto allora qui di preparato non c'è nulla eh quindi cosa succede? La gallina ha una curiosità innata proprio che è più forte di lei. Ho messo il bancale nuovo dentro, quindi per lei è una cosa nuova. Eccola qui. E lei ha bisogno di vedere, di esplorare. Allora, il bancale è consigliato fortemente se lo posizionate all'aperto ovviamente però anche se questo è eh, garantito contro gli schizzi d'acqua e contro la, la pioggia insomma la copertura fatela perché dura ovviamente molto di più idem per la batteria è importante che non prenda i raggi del sole diretti e soprattutto l'acqua la pioggia il ghiaccio quindi fate un box fate un qualcosa copriteli almeno dalle intemperie principali allora il montaggio è veramente elementare questi due fili li abbiamo visti prima questo l'abbiamo messo sulla rete con il coccodrillo e questo l'abbiamo messo sul palo e tutto in quindi non ci si può sbagliare qui abbiamo l'ingresso del pannello solare si è accesa la spia rossa power indica che lui è già in funzione sta già lavorando sentite ora a questo punto naturalmente lui funziona finché c'è luce ma non è quello che vogliamo è la notte che lui deve lavorare quindi abbiamo bisogno di un'altra fonte di alimentazione a questo punto potrebbe essere o il trasformatore da 220 a 12 volt in dotazione che lo colleghiamo qui e abbiamo finito oppure il pannello solare e la batteria questo kit li prevede entrambi quindi possiamo scegliere noi come giostrare il cavo che collega la batteria è lungo circa un metro ovviamente non ci possiamo sbagliare più o meno colleghiamo il connettore perfetto ora facciamo una prova per vedere se sta caricando la batteria in questa configurazione il pannello solare alimenta la centralina la centralina carica tramite il pannello solare la batteria quando non c'è più solo ovviamente è la batteria che fa da sistema di fornitura di tensione alla centralina allora a vuoto la batteria è un 13,17 16 collego il pannello solare, vi ricordo che non c'è sole, 13:22, 13:24, dovrebbe salire un pochino se arrivasse un po' il sole, vedete piano piano comincia a stabilizzarsi, ma quello che è importante è che sopra i 13 volt, insomma, la batteria sta cominciando a caricare. Questa era già carica di suo perché come vi dicevo è stata collegata al pannello solare fino a questo istante, quindi non ha bisogno di molta carica. La batteria generalmente è intorno ai 12 volt, 12 e 4, quindi abbiamo quel volto e volto e mezzo che ci serve per caricare la batteria, non è poco. Va benissimo vi ricordo che il produttore consiglia una batteria almeno 40A, ma come vi dicevo, il 45A che è quella che trovate nei supermercati, quello per le macchine, poco 30 30€, a volte anche in offerta a 29€. Euro la trovate e siete a posto per un bel po' di tempo. Io questa sono ormai due anni e mezzo che ce l'ho. Vediamo soltanto le spie: ce n'è soltanto una accesa che è questa del LED. Questo è un rumore che fa. Mi avvicino col microfono, vi faccio sentire. È impercettibile, non dà fastidio, ed è più o meno il rumore che fa l'altra mia centralina, quella che vi ho fatto vedere nell'altro video. Il sistema è finito così. Ora facciamo l'ultima prova, andiamo con il tester fuori e misuriamo la tensione sui fili. Però come vi dicevo, questo è 10.000 volte, il mio tester arriva a circa 8.000, quindi lo vedremo se va bene a fondo scala. Adesso è uscito il sole, e non vedremo i led, perché questi si vedono poco, cercherò di poi avvicinarmi e farvi vedere come funziona. Come funziona il tester? Due connettori, questo va agganciato sul filo, e questo va infilato nel terreno. Attenzione alle mani perché ci si prende la scossa, ovviamente è una scossa che fa più che altro spaventare, eh? non è mortale assolutamente per i nostri animali, è fatto apposta. E spero di integrare qui alcune ispezioni di video di uno youtuber che ha messo la telecamera notturna, vi faccio vedere alcuni cinghiali come saltano dopo aver preso la scossa, ed è quello che vogliamo noi insomma. Allora mi avvicino e spero di farvi vedere i led. Allora io a occhio nudo vedo gli 8000 che si accendono in modo, vedete? Siamo a 8000, questo è il mio fondo scala, su 10.000 che mi dà la casa e direi che è un ottimo risultato insomma, vi faccio solo vedere l'ultima cosa poi chiudo il video eh. vi mostro il funzionamento notturno stacco il pannello solare di notte non c'è luce e lui continua a funzionare ovviamente non ho scoperto niente ma è solo per chi non l'ha mai visto in funzione e almeno gli ho spiegato nel dettaglio come funziona Insomma, tiro le conclusioni molto semplice da montare questo è un sistema completo il più completo che c'è in listino il pannello solare che spero che si veda eccolo lì ci permette di avere l'autonomia ovunque, perché non sempre in campagna abbiamo la corrente a disposizione, da 2,20, e soprattutto se dobbiamo recintare un frutteto, un uliveto o quant'altro, ma anche l'orto, è quello che farò io adesso con la mia parcella di campo dove ho messo le patate, e il prossimo anno lo farò sul frutteto, con uno di questi, un pannello solare e una batteria, noi siamo completamente indipendenti e siamo sicuri che non ci entra più nessun animale. Il costo è in linea con uh, i prezzi del mercato. Vi lascio a sua impressione il prezzo di questa configurazione, però ho chiesto a Jamie la gentilezza di farvi avere un codice sconto, ve lo lascio qui in descrizione. Su una cifra del genere sono parecchi soldi risparmiati, quindi magari fateci un giro se dovete fare questo acquisto. Poi decidete quello che volete voi, però almeno guardate perché potreste risparmiare qualche soldo. E Jamie è un'azienda italiana, io cerco sempre di dare più spazio possibile alle aziende italiane. Mi ero battuto nel loro sito, nel loro shop, per altri prodotti, ma avevo visto anche l'elettrificatore mi era piaciuto però io avevo la corrente a 2 metri e quindi ho optato per una soluzione un pochino più tradizionale ma questa è veramente la soluzione definitiva se non avete la corrente vicino casa ringrazio Jamie per avermi mandato in test questo prodotto quindi se volete anche approfondire l'argomento sul blog troverete l'articolo con tutti i dettagli tecnici tutte le sequenze di montaggio, codice sconto, quello che vi può servire per fare un acquisto, insomma che vi durerà poi degli anni. Lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo al mio canale, siamo sempre di più, arriviamo intorno ai 32.000 e questo mi fa molto piacere. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata.